Agli albori dell'età comunale, le città del Regno d'Italia sembrano aver ormai sviluppato coscientemente degli ideali di decoro urbano, nutriti dalla rivalutazione della cultura classica che propongono modelli generali di comportamento definibili cavalleresco-cortesi. In questo senso la cultura cittadina italiana si inserisce in un ben più vasto movimento europeo, dove l'elaborazione di tali valori costituisce forse uno dei tratti più caratteristici e duraturi della cultura medievale. Valori di cui appaiono essere portatrici le elite sociali che, a seconda delle differenze locali, emergono nelle diverse aree geografiche di Europa. Da questa constatazione possono nascere gli equivoci che in un passato recente sembrano avere in alcuni casi orientato l'interpretazione della cultura cittadina italiana presso chi ha ritenuto che un tale atteggiamento derivasse dall'importazione di modelli elaborati all'esterno delle città da ambienti aristocratico feudali in opposizione a quelli mercantili borghesi che avrebbero invece connotato la società urbana. Al contrario, lo spazio storico cittadino non si ridusse mai in Italia a un puro luogo di transito e di affermazione della nobiltà feudale che già controllava e governava il territorio della campagna e che in città avrebbe esteso e diffuso i suoi costumi ma proprio alla composita società cittadina si deve l'elaborazione di un modello culturale complesso, soggetto a stimoli di natura diversa che soltanto nel vivace ambiente urbano potevano trovare un'omogenea sistemazione. L'aristocrazia urbana autoctona, infatti, pervenne al medesimo livello di elaborazione raggiunto altrove dalle corti, pur muovendo da un sistema economico profondamente diverso, senza rinnegarlo e anzi, ponendolo fondamento della propria superiorità sociale. E in questo consiste la differenza, al di là delle analogie, fra la cultura cittadina italiana e la cultura feudale. Lo straordinario sviluppo commerciale conosciuto dalle città italiane proprio a partire dalla metà dell'undicesimo secolo Necessario supporto ai successivi sviluppi politici, ha lasciato infatti tracce non indifferenti non solo nelle fonti documentarie, ma anche in quelle fonti di mentalità nelle quali si va delineando il nuovo spirito cittadino ispirato all'urbanitas cortese. Si prenda il caso di Pisa, dove il culto della Romanitas ne appare la più immediata matrice, Proprio nel Carme del 1087, l'anonimo cantore delle virtù belliche pisane non dimentica di ricordare come conseguenza dell'impresa di Maridia e di Zawila l'estensione doganale conquistata nel regno di Tamin, di cui già lo Schaube sottolineava l'importanza in sede di storia economica. Promotori di queste e di analoghe imprese, d'altra parte, sono proprio i rappresentanti dell'aristocrazia cittadina. I visconti pisani ebbero un notevole patrimonio fondiario, ma non si preoccuparono di aumentarlo, perché i loro interessi erano in prevalenza rivolti al mare e parteciparono attivamente alle spedizioni militari per ottenere porti e basi commerciali nel Mediterraneo. Come loro, le principali famiglie che il Volpe definiva di aristocrazia consolare detenevano un'organizzazione navale modellata su dei consorzi gentilizi, capaci tutti di armare per proprio conto e con i propri membri una o più navi che sono assieme arnesi di battaglia navale e mezzo di commercio. È sufficiente infatti sfogliare gli annali del Maragone per ritrovare ovunque nobile sviri che armano galee o che approntano flotte. La vicina Lucca del canto suo sul finire dell'undicesimo secolo poteva vantare per bocca di Rangerio che fra le città della Tuscia non c'è maggiore per ricchezza né per abbondanza di vino ed olio. Sono gli stessi anni in cui Enrico IV esentava i lucchesi dal pagamento di fodro e curatura da Pavia a Roma e dal ripatico di Pisa e del suo comitato e un riferimento di Rangerio all'imitazione del cultus francigenarum che spingeva i lucchesi a portare stoffe di lana forestiera, ci informa che il commercio cittadino si spingeva anche al di là delle Alpi. Analoga alla situazione pisana, appare quella genovese. Anche qui, secondo la testimonianza di Caffaro, inteso a tramandare ai posteri le vittorie di Genova e l'alternanza dei consoli, ma anche le oscillazioni monetarie, la tradizione militare cittadina e gli interessi economici appaiono strettamente connessi fin dalla prima impresa in terra santa, dove il cronista ci mostra l'immagine eroica del console Guglielmo Captumalli, che, armato solo di elmo, corazza e spada, incitava i genovesi alla conquista e subito dopo registra meticolosamente l'ammontare della preda, secondo una mentalità che doveva certo essere corrente al momento stesso dell'impresa. Anche a Genova la tradizione militare si orienterà verso l'assunzione del cavalierato, tecnicamente inteso con i reti di addobbamento, come attesta il continuatore di Caffaro per il 1173. I motivi che spingono la Repubblica alla creazione collettiva di un centinaio di cavalieri sono spiegati con la necessità di fronteggiare e sconfiggere i vicini, spiegazione che consona singolarmente con quella data da Ottone di Fresinga per giustificare la consuetudine milanese di elevare alla milizia i giovani di estrazione sociale inferiore. Quali che fossero i motivi immediati collegati con l'espansionismo territoriale dei comuni alla metà del XII secolo, la dignità cavalleresca si inquadrava in un clima culturale e mentale ormai diffuso presso i diversi gruppi sociali che vivevano in città. Il prestigio che nel corso dell'undicesimo secolo, ad esempio, aveva acquisito in città la categoria dei negoziatores è verificabile con evidenza a Milano, dove pure la presenza feudale di capitanei e valvassori attivi fra la cittadinanza era notevole. Nel 1035 infatti il giudice Arialdo, Missus di Recorrado, tiene un placito a casa del mercante Pietro e, come rileva Cinzia Violante, nella, nelle Costituzioni del 1067, stabilite dai legati della sede apostolica, i mercanti sono citati a parte prima dei rimanenti cittadini che costituiscono il terzo Stato anche se l'Andolfo Signore pare ancora considerarli una categoria bisognosa di tutela, se nell'elogio funebre dell'Arcivescovo Riberto questi viene indicato come protettore delle vedove, dei poveri e dei mercanti. La dimensione economica che aveva investito le città grazie all'attività del ceto mercantile, vivace e in piena ascesa sociale, non era comunque ignota agli intellettuali delle città lombarde che stavano elaborando i loro modelli di urbanità cittadina. Il colto autore del Pergaminus, residente a Costantinopoli, con primarie mansioni di interprete e con fama di letterato, ci ha lasciato una lettera privata del 1130, nella quale, con pignoleria da contabile, ragguaglia il fratello Pietro, prevosto di Sant'Alessandro di Bergamo, dello stato delle sue finanze, al punto che non è mancato chi ha ipotizzato una sua attività commerciale in Oriente. Mercante o no che fosse, tale pratica di contabilità si accompagna non casualmente con l'affermazione di provenienza da gente bellicosa che si incontra mai disarmata né in pace né in guerra. Bell'esempio di connubio cittadino fra educazione cavalleresca e attenzione agli interessi finanziari che non doveva certo sembrare contraddittorio in colui che, esaltando i costumi urbani, esaltava anche le ricchezze della sua città. La ricchezza dei prodotti esotici erano giunti attraverso il commercio diretto esercitato da quei medesimi o almeno da parte di loro che si ispiravano a una concezione di splendore dell'esistenza, splendore materiale, Conferito dall'ostentazione delle ricchezze che accompagnava però lo splendore dei costumi, l'urbanitas cortese e cavalleresca, che gli intellettuali mostravano come modello di vita a una categoria non giuridicamente definita come quella feudale ma socialmente affermata nel composito ambiente urbano. Effetto e causa, un tempo, lo splendore della classe dirigente era strettamente collegato alla concezione della civitas, alla sua autorappresentazione come ente di antica dignità e decoro, ornato di valore militare, cultura e ricchezza, che esigeva un comportamento particolare degno della propria tradizione. Questa città per suo costume fa uso di pellicce, di scoiattolo e di martora, di altri preziosi ornamenti e di vivande delicate. Sarebbe dunque per noi disonorevole se gli stranieri e i pellegrini ti vedessero irsuto e malvestito. Così, al principio del XII secolo, il prete Liprando rampogna amichevolmente il nuovo arcivescovo di Milano, Grosolano, che si presenta in abiti eremitici. Chi si esprime in questo modo è un personaggio austero, un martire della pataria che ha combattuto contro il rilassamento dei costumi del clero e la fierezza urbana che manifesta non appare certo in contrasto con il suo passato al nipote biografo, ma tanto è il decoro che la sede ambrosiana ispira fra i concittadini da richiedere costumi appropriati che riscuotano il rispetto e l'ammirazione degli advene e dei peregrini che giungono a Milano. Già nel 1059 Pier Damiani aveva avuto modo di apprezzare durante il Sinodo di Milano l'ordine dei nobili chierici, il portamento delle persone, l'accuratezza delle vesti, nonostante i pregiudizi che, secondo Arnolfo, aveva in quanto filo riformatore. E, riferendosi ai tempi di Ariberto, l'Andolfo Signore scriveva che i sacerdoti urbani durante le processioni dei Santi sembravano vescovi, tanto risplendevano in ornamenti. L'Arcivescovo Grosolano, dopo essere stato ripreso da Liprando, si adeguò rapidamente alle consuetudini milanesi, facendo uso di cibi raffinati e di vesti preziose. Il decoro delle vesti e l'abbondanza del cibo distingue i cives dai rustici, Tant'è che nel 1335 la presenza a un sinodo urbano di alcuni personaggi vestiti di rozze pelle di pecora e insolitamente assuti suscita nei loro riguardi sospetti di eresia. Solo la penitenza, come quella imposta nel 1136 da Bernardo ai milanesi, può costringere i cittadini a vestirsi di l'aneis vilissimis, come per Giovanni Gualberto, che, quasi a segnare l'abbandono della condizione di vir militaris, vestiva indumenti sempre modestissimi o come metaforicamente viene presentato Verlembaldo davanti al mondo vestito con abiti preziosi, ma nell'ascondimento davanti a Dio con rustiche lane come un eremita. Con le vesti preziose e i cibi deliziosi vale la pena di ricordare l'uso cittadino del vino. Ottone Morena, raccontando con tinte drammatiche l'esodo dei lodigiani dalla città distrutta dai milanesi e il loro rifugiarsi a Pizzighettone, ha una notazione curiosa nel segnalare che molti cittadini ivi morirono per il mutamento di vitto e di bevande, perché erano soliti bere del buon vino e non dell'acqua. Poco prima il cronista aveva evidenziato che con l'assoggettamento dei lodigiani ai milanesi erano stati costretti a pagare, pur essendo stati cittadini originari, la stessa imposta che pagavano i peggiori contadini. Alla metà del XII secolo la contrapposizione gentiles cives, pessimi villani, tendeva a sottolineare in modo inequivocabile l'atteggiamento con cui la città si distingueva dalla campagna, ma la coscienza dell'incolmabile differenza si riscontra con frequenza già nelle fonti più antiche. Presso gli scrittori cittadini dell'undicesimo secolo, gli abitanti delle campagne appaiono malvagi, incolti e ingenui. Andrea da Strumi, nel sottolineare la decadenza del clero milanese, Elenca fra le categorie che i cattivi sacerdoti frequentano i in Nequanvillici, insieme con i tabernari e gli impiuxurari. L'Andolfo Signore indica in un Quidam rusticus nequissimus il personaggio che consiglia al re Lamberto di entrare in Milano con un inganno e addirittura commenta che il diavolo stesso parlava per bocca del malvagissimo contadino. Arnolfo, nel criticare la scelta fatta da Enrico III nella persona di Guido da Velate come arcivescovo, gli rimprovera di aver preferito al nobile saggio clero del primo ordine un ignorante che veniva dalla campagna. L'ingenuità degli sprovveduti pellegrini della campagna è poi messa bene in evidenza da Bonizone. Quando osserva che la massa del contadiname lombardo, abbacinata dallo splendore con cui si presentavano i mansionari, li riteneva sacerdoti e si affidava alle loro preghiere, e per ben due volte l'andolfo signore non manca di rilevare che gli erronei fondamenti dell'eresia monfortiana avevano fatto presa sui contadini venuti in città per vederli e sugli abitanti del suburbio, irretiti dalle strane e diverse dottrine non senza sottintendere probabilmente un collegamento con i primordi della Pateria, predicata da Arialdo presso Varese, alle popolazioni contadine. L'afflusso dei contadini in città denuncia l'attrazione commerciale e sociale che essa non solo ha continuato a esercitare, ma che nel corso dell'undicesimo secolo rafforza, assumendo quel ruolo di centralità territoriale pienamente realizzato nel successivo, Nessuno traccia, oltre che i passi ricordati per Milano, il riferimento della Historia Custodum ai rustici depredati dei loro sacchi di frumento mentre si trovavano nel mercato urbano di Arezzo, circa alla metà del secolo o mentre si recavano in città ob devociones, e l'attestazione dello pseudo bardone della consuetudo degli abitanti del contado di recarsi solennemente in processione a Mantova con vessilli e immagini sacre, in occasione delle litanie gregoriane. La consueta frequentazione della città favorisce il confronto fra i due mondi, quello urbano e quello rurale, evidenziandone le differenze. Dai Cives è accordata ai rustici, nella migliore delle ipotesi, una sorta di condizione di minorità, come si può ricavare proprio dalla storia dei custodi di Arezzo, che li equipara alle donne nel descrivere le vittime inermi della rapacità dei custodi. Per contro, ancora una volta, emergono dal confronto le caratteristiche tipicamente cittadine assenti nella condizione dei rustici, l'autodifesa di fronte alla loro vulnerabilità, la cultura di fronte all'insipienza, l'astuzia di fronte all'ingenuità, le buone qualità morali, infine, di fronte alla nequizia. Abbiamo visto qual è l'atteggiamento della classe dirigente cittadina nei confronti di coloro che non risiedono in città. Domandiamoci ora quale sia inversamente il giudizio che l'ambiente extraurbano formula nei confronti dei CIVES. Le attestazioni a questo proposito sono molto più scarse, proprio perché la detenzione degli strumenti culturali è, in Italia, un fenomeno principalmente urbano, e per questo periodo si riducono, in definitiva, alla sola voce del monaco Donizone da Canossa, biografo della contessa Matilde, la cui opera, nel contesto della più o meno coeva produzione di contenuto storiografico dell'Italia centro-settentrionale, presenta indubbi aspetti di singolarità, per non essere dettata dal sentimento civico, ma da quello dinastico. Oltre ai numerosi giudizi sparsi nel poema, sui quali torneremo fra breve, vale la pena di prendere le mosse dal garbato contrasto inserito nel libro primo. Si tratta, secondo Lermini, di una sorta di gara cortese o contrasto a dialogo fra Canossa e Mantova. A proposito della Salma del Marchese Bonifacio, Tumulata nella cattedrale della città e pretesa da Canossa che rimprovera Mantova di aver rapito quel venerando corpo del quale essa sola aveva diritto di essere custode. L'Ermini ipotizza che per tale altercazio Donizzone abbia tratto spunto da presunti affreschi murali che decoravano la chiesa monastica di Sant'Apollonio, nei quali città e castello sarebbero stati rappresentati in sembianze muliebre come nel poema. In qualunque modo stia la questione, l'altercazio rappresenta un'eccellente testimonianza della realtà cittadina vista dalla parte del mondo extra urbano non certo quello dei rustici perché Donizone è un intellettuale, ma quello dell'aristocrazia territoriale e della cultura monastica. Se poi, come afferma Chiara Frogoni, del tutto di maniera sono gli argomenti che le due città presentano, e tanto meglio perché riflettono non solo l'atteggiamento dell'autore, ma dell'intero ambiente. Come appare caratterizzata Mantova nella mente del monaco canosino? «Città, io vengo chiamata. Tu, semplice rocca, o canossa, in me vivono molte persone. Posseggo molte ricchezze, o povera stolta!» Anzitutto il Nomen. Un nome prestigioso che si contrappone a quello di semplice rocca o castello. E infatti Canossa risponderà ammettendo che Mantova detiene quel nome, ma non vi fa corrispondere un onore adeguato, giustificato dal triunfus militare autonomo, perché necessita di qualche alleato che la difenda e infine perché non c'è solido muro che ti circondi. Dignità del nome, né aspetto militare, difensivo e offensivo, appaiono dunque i primi elementi di individuazione che vengono valutati da chi, abitando in una fortezza, è uso giudicare con criteri militari. Non contestata appare invece l'affermazione relativa alla densità abitativa e alla ricchezza, altri elementi di distinzione rispetto all'Arx. Ti supero per la mia chiesa, che è un presole l'eretto arricchì, dove armonioso risuona il canto del coro dei preti e in cui sono assai venerate molte sante reliquie. La terza caratteristica è dunque il richiamo religioso, la cattedrale con il suo vescovo, la magnificenza della liturgia, l'abbondanza di reliquie. Canossa non contesta queste affermazioni, ma si presenta sotto lo stesso aspetto come meglio dotata, ottenendo il riconoscimento della via rivale, che parebbe ritirarsi in buon ordine. Se non che, all'invito a cantare con Canossa le lodi del Marchese Bonifacio, Mantova sfodera l'ultima prerogativa, quella culturale municipalistica, affermando di aver dato i Natali a Virgilio. Da qui la reazione di Canossa, che rispolvera una vecchia leggenda secondo la quale Virgilio, scacciato da Mantova, si sarebbe rifugiato nelle selve canusine. Ora, al di là degli intenti polemici, appare con evidenza come si configuri fuori dalla città l'immagine della città e come tale immagine, nonostante i tentativi di minimizzare le differenze, si distingua da quella della semplice Arx. Dignità si potrebbe dire istituzionale, mura, ricchezza di uomini e di possibilità economiche, sede vescovile, fasto liturgico, rel reliquie, glorie culturali. Tale quadro, sostanzialmente positivo, si arricchisce poi di motivazioni moralistiche che, fornendo quasi un polemico pendant con la svalutazione degli abitanti della campagna da parte delle fonti cittadine, gettano su luce sul modo di essere dei cives, giudicandone gli aspetti reputati negativi. C'è da premettere che Donizone rappresenta, come ha rilevato Mario Nobili, l'ideologia del Principato, modellandola sugli atteggiamenti della Contessa e che, a detta della Fasoli, Matilde non amava molto risiedere in città e questo le rendeva meno facile la comprensione della mentalità e delle necessità dei centri urbani. Neanche il poeta pare amare la città e comunque le giudica sempre in relazione alla dinastia, Così Parma è stulta, nonostante sia sede di studi superiori, perché si oppone a Bonifacio e oscurata da molti peccati, perché è filo imperiale, mentre Matilda è gregoriana. Mantova è crudelis perché non obbedisce, mentre al di fuori della marca appare nobile e popolosa, in quanto non si sottomette a Enrico V, nemico della contessa. Ciò premesso, almeno due passi assumono tuttavia un significato originale quello che riferisce lo stupore del poeta di fronte al cosmopolitismo di Pisa e quello che attesta la dialettica interna del ceto dirigente di Mantova. Nel primo caso, deprecando che Beatrice sia stata sepolta a Pisa, Donizzone commenta che chi si reca in quella città vede i mostri marini. Sebbene già lo Schauber rilevasse che la nomenclatura con cui sono disegnati i saraceni che frequentano la città per motivi commerciali non deve essere presa sul serio dal lato etnografico, il riferimento alla molteplicità dei contatti, derivata dall'intensa trama di relazione intessuta dai mercanti pisani, è significativo per caratterizzare l'ambiente di una grande città di mare agli occhi di un montanaro. Già i Versus Epo Redienses, probabilmente esercitazione scolastica di un Chierico di Ivrea, databili attorno al 1070-1080, decantavano il grande splendore della città, indicando con ricchezza di reminiscenze classiche uomini d'ogni razza, confluenti nella fiera cittadina. Ma mentre il Chierico aveva dichiarato che nessun uomo conosce un soggiorno sì bello, Donizone rileva invece lo scandalo di tale promiscuità, concludendo «proprio non conveniva cercare città non fidate, ove tanti delitti si compiono». Promiscuità, disordine morale, mancanza di fedeltà sono colpe, specie l'ultima, che non riguardano soltanto le città di mare, ma le città in genere i cittadini sono troppo avvezzi a vivere nell'infedeltà, giudica infatti il poeta rivolgendosi a Mantova che come iuda mercato ha tradito la sua signora per 24 anni e si è rifiutata di servirla e ora nel 1114, che si è sparsa la falsa voce della sua morte, si appresta a rinnovare il tradimento precedente. Ma la contessa è viva e prepara un esercito per vendicarsi dei fedifraghi cittadini. Quando queste notizie si sparsero in fretta per la città, che è ricca di uccelli, ma la gente divisa in tre parti, si misero tosto a discutere e a cervellarsi su che fare. «È meglio accettare la guerra?» diceva la parte più accanita. «Voi sapete che bene siamo usi a difendere le mura», ma la parte più misera voleva andarsene fuori. Altri invece respinsero queste proposte, giudicandole stolte. S'alzò allora la parte migliore e parlò ai giovani della città. Donizone ricorre a una citazione virgiliana per schernire la leggerezza dei cittadini e il loro dividersi in partiti. Una fazione opta per la guerra, appellandosi alle tradizioni militari di difesa cittadina, l'altra minaccia di abbandonare la città. La Pars Melior, secondo Donizone, si pone come mediatrice, convince i Juvenes ad esistere dagli intenti bellicosi e apre le trattative che si concluderanno con un generale giuramento di fedeltà. La difformità delle opinioni, la dialettica interna, il formarsi di partes, sono dunque altre caratteristiche che non sfuggono all'osservatore extraurbano. D'altro canto, nei medesimi anni, anche il cronista urbano Landolfo di San Paolo registrava la contrapposizione in Milano dei grosulaniste e dei giordanisti, che a volta a volta si guadagnavano il favore dell'instabile plebs urbana quel populus mediolanensis, pur di natura nobile e religioso, che tuttavia è detto non senza ragione leggero e vano e pronto ad assumersi qualsiasi novità. Della vivace curiosità per le novitates come caratteristica della mentalità urbana si erano già resi conto Andrea Dastrumi eh, quando osservava, a proposito del consesso antipaterinico che segue la vittoria di Erlenbaldo, che la turba popolare cambia in fretta opinione e facilmente si orienta verso partiti diversi. Rangerio, rilevando i timori d'Anselmo per l'urbanam mutabilitatem dei lucchesi, e Arnolfo nel sottolineare che per suo costume il popolo non permane a lungo della medesima opinione. Per unanime consenso di osservatori esterni e interni, al di là del giudizio moralistico con cui veniva presentata, la rapidità della circolazione delle idee appare dunque la maggiore prerogativa della vita cittadina, sollecitata da stimoli provocati dalla frequenza dei contatti degli abitanti fra loro e con chi proviene da fuori. Se è lecito per il Medioevo usare a scopo di pura comparazione i suggerimenti di un sociologo della Grostad contemporanea, si può dire con il Simmel che la base psicologica del tipo di personalità caratteristico della società urbana consiste nell'intensificazione delle stimolazioni nervose che derivano da mutamenti rapidi. A differenza di quanto non accada per la vita rurale, la città esige dai suoi abitanti maggior prontezza nel rispondere agli stimoli più numerosi che altrove. Chi come Donizone è estraneo a tale mentalità non può comprenderla. Così, nel caso dei mantovani, il rapido formarsi di opinioni, il confronto e la pronta scelta di una decisione, ancorché vivacemente discussa fra le parti, gli appaiono segni di confusione e di disaccordo interno e non conseguenza di un'attitudine a elaborare in modo dialettico soluzioni in tempi brevi. In questo senso, infatti, io penso vadano interpretati i riferimenti dei cronisti alla curiosità verso le idee nuove, alla formazione di orientamenti diversi e, infine, alla rapidità con cui gli urbani sembravano mutare l'opinione. La diversità, nonostante tutte le diffidenze che può suscitare, non manca tuttavia di esercitare il suo fascino sui non urbani, un fascino che si manifesta nell'incontestabile attrazione che la città esercita sulla campagna, che è anche, come si è visto, di carattere economico, legata allo sviluppo del mercato urbano, ma non è soltanto questo. In città i rustici vengono a conoscenza delle novità, come nel caso delle dottrine e le eretiche dei Monfortiani. In città vengono per consumare la solennità di riti che nelle campagne non hanno riscontro, come le litanie gregoriane di Mantova per gli abitanti del suo contado che vi si recano in processione. L'aspetto religioso non è secondario né veniva sottovalutato dai contemporanei. Nell'altercazio fra Canossa e Mantova, anzi, era stato uno degli elementi di vanto non contestato dalla città, insieme con la connessa custodia delle reliquie. Il culto del Santo Patrono, caricate di tutte le valenze di autorappresentazione e di identificazione cittadina che le numerose ricerche svolte sull'argomento hanno da tempo messo in luce, si esplica infatti con manifestazioni che coinvolgono in primo luogo l'intera collettività cittadina, all'insegno della solennità elevata ad autentica consuetudine urbana. Fin da questi primi anni gli esempi appaiono numerosi. Ad Arezzo, per esempio, nell'undicesimo secolo era usanza accendere grandi ceri a San Donato nei giorni festivi. Nelle festività di Santo Stefano, titolare della Chiesa Episcopale e a Pasqua, tutti i cittadini sono soliti venire alla Messa Maggiore e offrire grandi candele per onore e devozione. Fastosa è la rappresentazione a milano delle cerimonie nelle Feste dei Santi, a cui partecipano tutti i laici fatta dall'Andolfo Signore. Mentre l'Andolfo di San Paolo ci descrive l'istituzione di una festa religiosa in occasione del ritrovamento di reliquie che prevede una processione generale a cui partecipano, insieme con i sacerdoti e il clero al completo, tutto il popolo e ogni ordine dei laici e l'istituzione di un mercato annuale garantito da una pace di Dio di 15 giorni per consentire a tutti la partecipazione a tale solennità. Per Pisa sappiamo dal Liber Maiorichinus che i cittadini, anche durante la campagna anti-Saracena, non rinunciarono a celebrare con meduso la festa di San Matteo e per tutta la notte suonano a distesa i campanelli. Le occasioni straordinarie accentuano poi il tono delle celebrazioni. È il caso della ricostruzione della cattedrale di Modena. Già l'inizio dei lavori avviene durante la solennità dei santi Primo e Feliciano, con lodi, inni e canti, con candele e lampade, con una moltitudine di uomini e di donne, con tutto l'onore e la lode di una devota processione. Ma è soprattutto per la consacrazione della cattedrale che la città raggiunge il massimo della spettacolarità, realizzando un tutto esaurito, accuratamente preparato con un'ampia diffusione della solennità in tutta la diocesi e non solo alle città della stessa provincia ecclesiastica, ma anche a quelle vicine. Ciò che colpisce non è tanto la partecipazione in massa a tali manifestazioni, quanto la frequenza e l'attenzione con cui i cronisti tendono a segnalarle come testimonianza sì della religiosità dei loro concittadini, ma anche dell'importanza e del decoro della loro città. D'altronde, le segnalazioni di solenne celebrazioni urbane da parte di cronisti nel principio del XII secolo non riguardano soltanto occasioni religiose. Ci sono fasti civili descritti in termini analoghi, di almeno due tipi. C'è anzitutto l'accoglienza in città di personaggi importanti, primo fra tutti l'imperatore, un'occasione tradizionale di incontro che contribuisce a glorificare la città, e ci sono i festeggiamenti per le ricorrenze di vittorie militari, rinnovati annualmente con solennità. Per entrambe le cerimonie si tende a usare il termine triumphus, che saremmo tentati di mettere in relazione con l'influsso esercitato dalla rinnovata fortuna della tradizione classica. Donizone, che pure cittadino non è, ricorda come Enrico V fosse accolto a Roma dal Papa, dal clero e dalla plebs, con molte fiaccole che mandano un grande chiarore, e che in suo onore, secondo un antico costume, si fa una processione lunghissima, coperta dalle monete che lancia il sovrano. Mentre l'Andolfo di San Paolo, per un analogo ingresso in Milano di Corrado III, parla di ecclesiastica pompa et civili triunfo. Considerata la descrizione della cerimonia fatta dal poeta di Canossa, è forse possibile che l'antico omore si riferisca proprio al civili triunfus degli antichi romani, né forse è un caso la diffusione di questo termine a Pisa, particolarmente romanizzante in questo periodo. Per il poeta del Maiorichinus nel giorno di San Sisto, ricorrenza di diverse fortunate campagne militari, i pisani dei punici sottomessi con la forza, gli annali celebrano i trionfi con lode votiva e al trionfo già si riferiva alla lapide del duomo relativa alla vittoria di Palermo del 1066, riportata anche dal Maragone che, del termine, fa ampio uso negli annali, di cui basti qui ricordare soltanto l'accoglienza riservata dai pisani al duca Guelfo nel 1160, cum magno onore et triunfo et processione. Della spettacolarità delle cerimonie in questi anni, seppur in area geograficamente diversa, si è recentemente interessato Salvatore Tramontana, a proposito dell'effimero nella Sicilia Normanna, se, come afferma l'autore, ogni messa in scena si faceva carico del recupero globale dell'intensità emotiva della gente, feste religiose e civili delle, delle città dell'Italia centro-settentrionale, a differenza di quanto accadeva nella Sicilia normanna, non si presentavano tanto come ricerca di simpatia e consenso da parte dei detentori del potere, quanto piuttosto come autoaffermazione della dignità connessa con la condizione urbana, c'era certamente, qui come in Sicilia, una componente politica, gestita con consapevolezza dalle classi reggente nel processo di aggregazione fra vita quotidiana e potere, ma il messaggio ideologico contenuto nella teatralità degli spettacoli urbani forse non tanto mirava a ottenere una legittimazione quasi sacrale delle istituzioni, quanto a celebrare e a ribadire una condizione generale a ravvivare un patriottismo collettivo che al tempo stesso distingueva la città dal resto del territorio e quella specifica città dalle altre. Si trattava in altre parole dell'elaborazione di un modello di città come personaggio, realizzata con il ricorso a tutti gli strumenti di comunicazione e di persuasione disponibili e rivolta all'intera collettività degli abitanti. Feste religiose, processioni luminari e trionfi, accoglienza di imperatori ludi militari avvengono infatti con la partecipazione complessiva di laici ed ecclesiastici della città. Quasi tutta la città, annota Andrea d'Astromi, va incontro al corteo che riporta trionfalmente in Milano il corpo santo di Arialdo e specifica matrone, nobili e non nobili che portano numerosissimi ceri, fanciulli e anziani chierici. Pubbliche calamità e penitenze sono presentate in maniera analoga. Ecco che Milano tutta irenoredisce attonita, dichiara Arnolfo alla notizia della cattura dell'arcivescovo Ariberto da parte di Corrado II, e l'Andolfo Signore enumera coloro che per tale sventura fanno penitenza. Tutti i concittadini milanesi, giovani e vecchi, sacerdoti, chierici e matrone nobili e monache, deposto ogni ornamento. Alla notizia della sua fuga e del suo ritorno, tutta la città partecipa così allegra che nella correre per la gioia non cede il servo al padrone, la donna all'uomo. La dimensione collettiva della partecipazione sia nel fletus sia nella letizia è l'aspetto più evidente in entrambe le narrazioni. Ma in Arnolfo, come in Andrea, la Civitas stessa, o l'Urbs, viene personificata come entità superiore alle sue singole componenti. Che realmente ciò avvenisse rispondendo a una effettiva domanda della società o che l'aspetto collettivo fosse enfatizzato dalla retorica dei cronisti, il significato da attribuire alla descrizione di questo tipo di partecipazione in definitiva non muta, poiché si tratta in ogni caso di un chiaro intento di auto-identificazione con il ricorso a una precisa ritualità urbana che si esprime con la solennità del comportamento comunitario in tutte le occasioni della vita sociale. Così anche la sfera del privato assume in ambito urbano una caratterizzazione sociale. Ne espia l'indignazione riformatrice di Andrea, che rimprovera i milanesi di celebrare solennemente le nozze anche durante l'Avvento e di prendere moglie addirittura la vigilia di Natale, se per caso capita di domenica, sicché i Paterini intervenivano a far sospendere la cerimonia. Il giorno stesso delle nozze, quando a Roma, è tutto pronto, quanto si suole preparare per le nozze, dove non è difficile scorgere la cura che le famiglie degli sposi ponevano nel preparare quella solenne evenienza. Il fasto delle nozze cittadine appare anche in altri cronisti più tardi, il cui interesse è tanto più significativo in quanto di solito in prevalenza rivolti a narrare vicende politico-militari si veda a tal proposito la descrizione fatta da Maragone di una serie di matrimoni solenni celebrati a Pisa nel 1180. In un caso, per vinti giorni, di grandissima corte di cittadini e di forestieri, di uomini e di donne, un un'irrificante tennono. In un'altra la festa dura nove giorni, con grande onor da e soldati e da tutto il popolo con laude grande e trionfo. Si tratta ancora una volta del tema della solennità e della vasta partecipazione popolare, secondo un preciso stile di vita cittadino che discende direttamente da una tradizione culturale militare del ceto dirigente, quello che abbiamo in precedenza individuato come cavalleresco cortese. L'espressione grandissima corte, usata dal cronista, pur nella traduzione duecentesca che ci è rimasta, eh, non appare dunque casuale. Se poi l'attestazione può apparire un po' tardiva rispetto allo svolgersi dei caratteri originali della cultura urbana, un episodio riferito agli Annales Mediolanienses ci riporta all'età di Ottone di Fresinga. Narra il cronista che durante la campagna del 1156 un esploratore nemico entra nel campo dei milanesi e viene accolto con grande munificenza, sicché, tornato dai suoi, mirabilmente lodò la fedeltà e la sapienza e la cortesia dei milanesi. Non sfugge l'importanza del termine curialitas che bene si inserisce confermandolo nel significato che abbiamo attribuito alla grandissima corte pisana. La curialitas, che alla metà del XII secolo è propria dei milanesi, è una caratteristica tipica delle città italiane perché coincide con l'urbanità dei costumi, ricordata da Ottone di Fresinga, e presenta attestazioni sufficienti sia nel letto scavalleresco della classe dirigente, sia nella solennità delle manifestazioni sociali collettive e private. Non è si badi appannaggio di una sola singola città, ma consuetudine di tutte le città in quanto tali. Un mondo che afferma una sua identità di comportamento in modo solidale. I lodigiani che si recano presso Federico, perché oppressi dai milanesi, si dolgono infatti di essere stati privati delle loro prerogative non in quanto abitanti delle città di Lodi, bensì in quanto si ritenevano antichi e nobili cittadini di Lombardia. La curialità è anche un modo di affermare la propria identità e la propria importanza utilizzato dal mondo cittadino quasi per porsi in parallelo in concorrenza con la corte propriamente signorile o regia. Al personaggio dinastico, celebrato ad esempio da Tonizzone, la cultura urbana sostituisce il personaggio città, secondo un meccanismo che l'ente comunale farà proprio anche in campo politico-istituzionale, presentandosi come signore collettivo. Nel primo 200 anche un centro relativamente modesto come Tortona potrà dichiarare che la propria autonomia gli deriva dall'essere Civitas Nobilis et Antiqua. Proprio come già nella metà del secolo precedente i Lodigiani potevano vantarsi di essere Veteres et nobilis Cives. In questa prospettiva si spiegano le manifestazioni di un orgoglio cittadino che affonda le sue radici in un'elaborazione culturale di elementi tradizionali e nella rivalutazione del patrimonio classico, eh, nell'ideale di vita nobile, esplicitato dalla curialità dei modi, ma di natura intimamente morale. La singolarità rispetto agli altri assetti presenti nella società medievale consiste nella dimensione collettiva con la quale la città idealmente si presenta, sicché l'elogio encomiastico in questo caso non è rivolto a una dinastia, bensì alla totalità degli abitanti, in quanto loro stessi civitas, secondo la ben nota definizione di Isidoro e tale atteggiamento è già palese nella seconda metà dell'undicesimo secolo, un momento di feconda elaborazione degli elementi che caratterizzano la civiltà urbana, se l'andolfo signore, nell'indicare un modello ideale da contrapporre al disordine contingente accanto all'elogio dell'arcivescovo, ci presenta l'elogio dei cives del passato. Prima ancora che il Barbarossa scende in Italia, le città non solo hanno sviluppato e raggiunto piena consapevolezza di essere un altro mondo rispetto al resto del territorio, ma ritengono di aver realizzato, ispirandosi alla classicità, un ideale di decoro civile e di urbanità dei costumi, che le distingue anche dagli altri potentes del regno. Quanto cittadina appare in questo senso la battuta polemica del vecchio Caffaro, che è costume dei Marchesi, voler rubare piuttosto che vivere secondo giustizia. Vivere secondo giustizia, con eleganza di modi e con valore militare, come appartenenti a una comunità che fonda il suo prestigio sull'antichità di tradizione religiosa e civile e rappresenta dunque il modello di comportamento urbano che viene proposto all'interno all'immaginario dei concives e all'esterno all'osservazione dei non cittadini come Ottone di Fresinga e come Romualdo di Salerno che nel 1177 caratterizzerà i Lombardi come coraggiosi in guerra e mirabilmente dotti nel parlare al popolo.